mi trovo in un ambiente che avevo creato durante la pandemia per i lavori di gruppo dei miei studenti. È un ambiente piuttosto grande, come si può vedere, e questo è importante perché permette di lavorare in gruppi distinti in modo abbastanza accettabile dal punto di vista dell'audio. Infatti l'audio non si sente allo stesso modo in tutti i punti dell'ambiente ma è suscettibile alla distanza cioè man mano che io mi avvicino o mi allontano mh, da un gruppo di persone l'audio aumenta o diminuisce creando un effetto di realtà. Ecco perché l'ambiente deve essere grande e, e ben differenziato con dei punti che, che, che vengono assegnati ai diversi gruppi di studenti. E, come ho creato questi cartelli gruppo 1, 2, 3, 4? I cartelli che voi vedete, i cartelli neri, non sono la stessa cosa di questi blocchi bianchi. I blocchi bianchi sono dei eh, documenti in formato PDF che io ho eh, importato. Ecco, quindi è un'altra cosa. Questi non sono stati eh, creati all'interno di, di Mozilla, sono stati importati. Mentre invece eh, queste scritte sono create all'interno di Mozilla. E in realtà crearle è estremamente facile. Allora vi mostro, bisogna aprire la chat e nella chat scrivere quello che si vuole. E cliccare sulla bacchetta magica ecco che si crea questa, questo oggetto, un vero e proprio oggetto, che io posso manipolare. Manipolare come si manipola? Intanto lo posso spostare semplicemente passando il cursore sull'oggetto, l'azzurro significa che in questo momento è selezionato, clicco il tasto sinistro del mouse e trascino l'oggetto. Già vedete che la, ehm, lo spostamento dell'oggetto lo, lo, spoda, lo sposta a 360 gradi, questo rende eh, la sistemazione degli oggetti estremamente difficile in quanto mm, è, è molto facile metterli male, inclinarli e, e, e può essere molto difficile soprattutto se si chiede ai ragazzi di allestire una stanza e, far sì che loro riescano agevolmente a manipolarli. Comunque vediamo come si mh, ingrandisce e sposta un oggetto. Io, io riporto il cursore sull'oggetto, sulla scritta, e eh, premo la barra spaziatrice. Compaiono dei comandi. Innanzitutto il più importante di questi è il PIN. PIN vuol dire fissa. Eh, gli oggetti che non sono fissati, alla chiusura della sessione scompaiono. Quindi tutti gli oggetti che voi vedete, tutti i cartelli che avete visto all'ingresso, all'inizio del video, in realtà sono fissati all'interno della stanza. Mentre questo sparirà nel momento in cui lascio la stanza. Se voglio che rimanga qua, premo la barra spaziatrice e clicco PIN. Ecco che è cambiata la scritta, è un UNPIN. Riclicco la barra spaziatrice... Questo comando serve per rovesciare l'oggetto, mentre questo comando serve per ingrandirlo. Quindi clicco sulla, sulle quattro frecce e trascino, trascino verso l'esterno e l'oggetto si ingrandisce. Adesso mi sposto, effettivamente è diventato più grande. Come faccio a spostarlo? verso il gruppo 1 clicco la barra spaziatrice clicco il tasto sinistro del mouse mollo la barra spaziatrice ho agganciato, ho agganciato il cartello e mi sposto in avanti col W o con la freccia ecco che ho sempre il tasto sinistro del mouse abbassato posso spostare le frecce, il cartello comunque finché tengo il tasto sinistro del mouse eh, premuto mi seguirà e questo è un buon modo per spostarsi, soprattutto garantisce che non si sposti in maniera antipatica inclinandosi. Ecco, ho mollato finalmente il tasto e posso spostarmi così. Se voglio cancellarlo, mi riposiziono il cursore sul, sulla scritta, barra spaziatrice, e clicco sul... Ah, non posso, non, non posso cancellarlo finché non faccio anpina. Quindi clicco di nuovo qua, è comparso il cestino. È possibile creare delle scritte un poco più grandi? Sì, è possibile. Allora, per esempio, io voglio eh, un cartello che abbia 3, 4, 5 righe. Copio le righe che voglio importare, apro la chat, incollo nella chat. Come vedete, purtroppo si perde un po' della formattazione perché il testo si è ridisposto verso sinistra e ha perso il corsivo. Clicco sulla bacchetta magica ed ecco che il mio testo compare. Non è efficace come eh, una scritta unica, ovviamente, ma io posso pur sempre ingrandire. Quindi, barra spaziatrice, ecco fatto, clicco il tasto sinistro e sposto il cartello dove io desidero. Posso anche renderlo enorme volendo. Comunque se veramente vogliamo una, una scritta importante che diventi molto grande, conviene preparare una slide, cioè un'immagine, e importare poi l'immagine piuttosto che fare la scritta. Le scritte servono per le istruzioni veloci. Nei prossimi video vedremo come importare oggetti diversi dalle scritte.